Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio, insieme a me Antimo, ciao Antimo! Ciao Fabri, ciao a tutti! Allora, abbiamo fatto un, un po' di prove eh, ultimamente in cui ci siamo ritrovati in delle situazioni abbastanza particolari per quanto riguarda i sorpassi. Allora oggi voglio proporvi un overlay per Simab, fantastico, R eh, ringrazio tantissimo Alessandro Forte il mio carissimo amico perché mi ha segnalato questa applicazione Allora come vedete, questo overlay più che applicazione, come vedete in alto a sinistra vedete una mappa inter interattiva e eh, accanto al mio nome, Micheli, vedete c'è un pallino rosso dove al centro è indicata la mia macchina e quella in bianco. E il, radar, e il radar appunto dove si vede Antimo Perché? Perché abbiamo tanti problemi Per quanto riguarda appunto la gestione eh, dei sorpassi Allora con Antimo cerchiamo di andare un po' un pelino più veloce E vediamo l'utilità di questo radar Vai Antimo vai Come vedete è indicato molto bene Dove si trova Antimo Proverò a superarlo Vai Antimo lasciami passare Ok alza il piede Adesso Antimo devi provare assolutamente a superarmi quando puoi Così io vedo l'affiancamento di Antimo E in base a dove è affiancato Gli lascio lo spazio o meno E quindi un problema in meno Ci sei Antimo? Aspetta che alzo il piede Ok Un problema in meno da gestire per quanto riguarda Ah ma io non sapevo dov'era, eccetera eccetera Quindi questo è un overlay che tutti dovrebbero avere Per evitare tanti problemi Così vediamo La gestione Vediamo Antimo Dai forza Antimo Dai dai dai dai dai 100 metri staccata Lungo il Fabris Ho oh, qua Anche lui Però qua Serve anche per vedere Sta arrivando la macchina E quindi di conseguenza Rientro safe Forza Antimo Vieni Vediamo Non lo vedo più Sta arrivando Non è affiancato in questo momento Attenzione Adesso lui si ha lo stesso radar Che fa non chiude E si riparte Un è Una specie di heli corsa Che avevamo su assetto corsa Che non dava questi Anche assetto corsa Non aveva Appunto le indicazioni Del radar E quindi Simab ci viene in aiuto Ci sono delle applicazioni bellissime Degli overlay bellissimi E questo per me è uno essenziale Non è assolutamente Diciamo invasivo non, non dà fastidio E oltretutto con un colpo d'occhio sappiamo dove è l'avversario Eccolo qua entra dentro quindi lascio lo spazio Anche per una questione di sicurezza Lui ha la stessa cosa Sa che suona alla sua sinistra Mamma mia l'adrenalina della gara Siamo appaiati attenzione vediamo Ho il diritto di traiettoria perché alza il piede Antimo come un gentleman uno, Un fair play innato In antimo Eccolo qua adesso però si sta Mettendo in scia, vediamo se ne ha per andare a prendere. Bello affiancato, lo so, quindi sto largo. Niente incidenti. E impure non lo vedevamo. Giusto, Antimo? Non ci vedevamo. Sono rimasto bello largo. Niente incidenti. Allora, ragazzi... Eh, fatta questa dimostrazione con Antimo eh, adesso vi faccio vedere come fare per installarlo che è semplicissimo allora andate a scaricare Simab eh, dal sito ufficiale d'accordo e eh, lo avviate e eh, per la configurazione vi rimando a eh... Video che già ho fatto nel passato eh, ve lo linko qua sotto oppure metto una scheda così lo ritrovate e vi ritrovate con questa schermata qui d'accordo? a questo punto eh, quando avete scaricato eh, l'overlay che vi ho dato eh, proprio che vi ho messo qui nel, nei link lo andate a scaricare in dash template qua dentro e si dovrebbe chiamare light main limbo, main left eh, eh, main tire, main right una cosa del genere più il radar che è questo qua d'accordo? quindi quello che è importante è quello che c'è nella cartella che andate a scaricare la mettete qui dentro in dash template nella cartella dove è installato Simab. e vi ritroverete lì Available Overlay quindi cosa facciamo? facciamo New Overlay no scusatemi facciamo New Overlay Layout che io ne ho creati due no? fate Add Overlay scegliete Radar che è questo qua fate Add io vi metto questo ma potete mettere tutto quello che volete qui eh? Anche i light che sono le luci di accensione di quando c'è la partenza Però in questo caso non ci interessa Facciamo ok E come vedete sta funzionando Perché c'è eh, Antimo e accanto a me Giusto Antimo dove sei? Sì, a fianco A fianco D'accordo E qui possiamo andare a ridurlo e metterlo dove ci pare Io l'ho messo qua perché in un colpo d'occhio riesco a vedere dov'è. D'accordo A questo punto facciamo save layout Gli mettiamo un nome radar 3 per dire Così facciamo save, e facciamo stop edit, e questo qui lo andiamo a nascondere, lo portiamo giù, eccolo qua, e ci ritroviamo, vedete Antimo che è accanto a me, eccolo qua, si è aggiornato in questo momento, e funziona. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris e Altimo è tutto alla prossima ciao ciao ciao